Quali tipologie di aziende ci sono su questo, questo americano? <ride> sì, un economista americano dice, dice, ha affermato che esistono due tipi di aziende. Il, il primo tipo, le aziende che cambiano, e questo è riferito a tutti i cambiamenti, non solo al passaggio nazionale. Il passaggio nazionale è un cambiamento importante, ma in generale i cambiamenti. E le seconde, quelle che, che cessano, che muoiono come azienda perché non hanno eh, la, la forza e non hanno la grinta per vivere il passaggio di evoluzione, vivere di continuare nel tempo è davvero importante il passaggio generazionale è un momento delicato ma è un momento delicato perché coinvolge noi persone cioè coinvolge le generazioni attuali che ci sono in azienda, le generazioni future non è che una scalca